Buongiorno a tutti, qui Arduino Schienato da earforex.com e questo video vuole essere un video molto operativo con un'idea eh, personale che ho eh, rispetto a un mercato valutario che è Neozeland Yen e eh, come ho deciso di impostare la mia operatività su questo Cross. Prima di partire, vi chiedo sempre di iscrivervi a questo canale se vi interessa il Forex e la price action. Di mettere un mi piace al video se il video vi sarà piaciuto e ovviamente di attivare la campanella così da avere tutte le notifiche dei video delle live che facciamo. Partiamo subito, guardiamo il grafico di Zealand Yen, questo è il cross valutario che prende il cambio Zealand Dollaro e Uh, dollaro-yen, quindi la mia analisi parte ovviamente da, due, da questi due cambi, cercherò di essere riassuntivo di non fare un'analisi troppo lunga, però parte da questi due cambi per andare poi a neozelanda-yen. Come andiamo a notare, e quindi li prendiamo rapidamente, eh, neozelanda-dollaro eccolo qua, eh, che mh, come potete notare, prendiamo anche un mensile, è in una situazione Eccolo qua. La situazione è interessante perché arrivavamo da un rialzo molto chiaro dei prezzi Con un arrivo molto interessante su un livello importante 0,6950 Che ci porta ad avere praticamente una visione di medio termine rialzista Ma che potrebbe anche avere un ribasso ulteriore verso 0,68 e 0,65 Il dollaro yen Eccolo qua ha, sta vivendo una, uh, assolutamente una, um, un rialzo degli ultimi tempi eh, anche se nell'ultimo periodo sta avendo negli ultimi giorni un ribasso ma quello che voglio dirvi è che c'è una tendenza particolarmente interessante di dollaro yen anche con possibilità di arrivo tra 112 e 114 quindi quello che voglio dirvi è abbiamo un neozelanda dollaro quindi un neozelanda che è arrivato su dei livelli di supporto importanti potrebbe ancora avere un ulteriore storno ma siamo arrivati su dei punti importanti con una bellissimo trend e il dollaro yen uguale quindi uno yen che tende a essere venduto sul dollaro e questo si rifà ovviamente nella price action del neozelanda yen cross valutario che prende appunto i due cambi di cui abbiamo appena parlato e che è arrivato anche lui vedete su un'area un importante di supporto che è appunto questa zona qui diciamo la zona 76 e mezzo e 40 zona importante come potete notare sotto se guardiamo nell'ampio respiro ecco qua abbiamo altre due Uh, soprattutto un'area che è questa che ho segnato con questo rettangolino, che è praticamente la zona che risponde al numero 73, 73, 72 e mezzo, insomma l'area che vedete qui eh, anche fino a 72, 72, 73 diventa questa un'area. Quindi diciamo che in linea generale, già qui io ve lo dico, ho acquistato una piccola, un piccolo parziale di New Zealand Yen al momento, ma con l'idea che. Potrei anche ulteriormente comprare qualora i prezzi andassero su questa zona e ci formassero una price action interessante di acquisto e quindi poi avere un prezzo di carico medio più basso ma una esposizione maggiore. Detto questo al momento ho comprato, allora ho comprato prima di tutto appunto perché la price action di questi mercati quindi di questo in particolare di due cambi che lo formano mi piace eh, da un punto di vista, appunto, strutturale, quindi con dei bei supporti, delle belle aree, una bella tendenza al rialzo. Con eh, possibilità, appunto, di continuare questo rialzo con obiettivi almeno iniziali di 0 eh, a, eh, a 83 82 50 83, la zona che vedete qua sopra, e poi perché eh, ah, questo trade è un trade di medio termine, quindi è una, una posizione che non terrò una settimana tant'è che io adesso la sto girando in questo momento siamo al 15 di luglio voi la vedrete probabilmente tra una decina di giorni sul canale questo video proprio perché è un, un ordine un acquisto che io ho fatto circa questi livelli leggermente sopra questi livelli eh, l'ho fatto ieri l'ho condiviso con gli utenti eh, iscritti al mentorship alla scuola platinum eh, è un, uh, un trade che potrebbe durare qualche mese ecco perché ho una view di ampio respiro dove praticamente ho un'esposizione assolutamente al momento sotto leva, cioè sotto leva neanche a leva 1, cioè proprio sotto leva con l'idea appunto che anche se ci dovesse essere uno storno di 3-400 pips, questo non è nient'altro che una uh, possibilità di acquisto migliore, questo è. Quindi, fatto questo preambolo, ovviamente potete capire che il mio trade non è un trade classico di quelli che faccio No, eh, mensilmente che dura qualche giorno al massimo una due settimane ma è un trade un po più di ampio respiro che ha appunto come obiettivo questi quasi 600 pips area 83 in realtà è un, un mercato che potrebbe anche salire maggiormente ma al momento non vorrei andare oltre quindi qui probabilmente diventerebbe la mia zona di profitto molto interessante eh, su questo trade poi un altro motivo che mi ha confermato diciamo, il fatto di mettermi long di Neo Zelanda Yen nel medio termine è che, ehm, diciamo che la RBNZ, quindi la banca centrale eh, neozelandese, ha praticamente di base eh, annunciato la fine del QI. Quindi ha eh, iniziato ad annunciare un cambio di politica monetaria da parte appunto del neozelanda e questo diciamo fine del QI a fine mese di luglio quindi tra poco diciamo che potrebbe significare che potrebbe la banca centrale essere pronta ad alzare i tassi di interesse anche tra agosto e settembre e questa cosa ovviamente è interessante Quindi, in un sottoconto mio avere una posizione Long Yen che può durare qualche mese senza essere troppo a guardare i mini ribassi e i mini rialzi è assolutamente interessante e eh, potrebbe mh, dare delle belle soddisfazioni voglio dire 5-600 pips di movimento insomma sono sicuramente delle su un trade molto semplice diciamo eh, può essere eh, cioè che non mi, non mi crea eh, gestioni eh, di nessun tipo ma molto molto easy tenendolo lì è assolutamente interessante quindi eh, in più la, la, la ciliegina sulla torta che mi ha fatto ancora di più confermare che questo trade può essere un trade più di ampio respiro è che nei prossimi mesi eh, potrebbe completamente essere mh, cioè completamente potrebbe esserci diciamo un neozelanda con una politica monetaria meno accomodante, tassi di interesse più alti con invece una politica monetaria molto differente, quella del, del Giappone, che eh, invece diciamo che ah, rimarrà un po' così. E quindi comprare diciamo, valuta ad alto rendimento rispetto a valuta a basso rendimento sapete che spesso ah, crea dei, dei positivi, dei profitti. E eh, in questo caso, tra l'altro, andando a prendere un po' quello che è lo, eh, lo swap overnight, lo swap long, quindi quello che. È differenziare le tasse più eh, il prestito, diciamo della leva che ti dà il broker, al momento è leggermente negativo. Quello che vedete qui: tra l'altro, è più negativo, perché oggi è la giornata tra mercoledì e giovedì dove il tasso top next prende tre giorni. Ma è ancora più basso. Quindi in questo caso potrebbe anche essere che alzassero i tassi di interesse, questo diventerebbe addirittura potrebbe diventare anche positivo. Quindi in questo caso direi che, meglio di così, eh, io ho un, un posizionamento di medio termine che assolutamente può essere interessante. Per concludere quindi, ho guardato la price action Neozalanda Yen. In realtà, perché sono andato su Neozalanda Yen? Perché conosco bene un po' come si muove il Neozalanda dollaro e il dollaro Yen. Sono andato su Neozalanda Yen, ho ehm, ho seguito eh, l'ultimo evolversi eh, della politica monetaria, della possibilità appunto della, de, di questo rialzo di tasso di interesse da parte della banca centrale neozelandese nei confronti della... Banca centrale giapponese, quindi questo New Zealand Yen è ancora più interessante da questo punto di vista al medio termine, poi ovviamente sono andato a vedere il grafico di New Zealand Yen e ho notato che in effetti già ai livelli attuali può essere interessante perché la price action già ci permette di fare un inizio di trade. Poi per eh, concludere se ci dovesse essere, ripeto, anche un ulteriore storno verso questa zona e mi dovesse, come ho detto prima, confermare un long su questa zona potrei raddoppiare il mio investimento, avere un prezzo medio di carico che magari sarà qui, e eh, un po' più sotto insomma, dove sarà, e a quel punto avere un'esposizione maggiore ma con un prezzo di carico migliore e quindi ancora di più. Insomma. Quindi diciamo che seppur l'idea è quella che il mercato mh, non possa andare troppo più giù, ma se dovesse andare più giù potrebbe essere addirittura un'occasione di incremento eh, migliore per un trade un po' più di ampio respiro cioè di qualche mese se succede che tra agosto e settembre mi spara su e va direttamente a 83 ovviamente durerà meno porterò a casa il profitto e questa è un po' l'idea bene, allora io direi che vi ho fatto vedere anche una cosa un po' diversa dal classico trade di qualche giorno qualche settimana una cosa più, un po' più di ampio respiro che fonda il sua, la sua idea non solo su una price action chiara ovviamente prima di tutto su quella, ma anche sulla conferma che ci può essere un cambio di politica monetaria che porterebbe ancora di più diciamo interesse a comprare dollari neozelandesi. Quindi ehm, concludiamo qui, io ovviamente vi auguro una buona giornata, vi richiedo di eh, cacciare un eh, bel mi piace se il video vi è piaciuto vi può supportare nella vostra operatività, Scrivete nei commenti magari un po' cosa ne pensate, soprattutto nei commenti scrivete se eh, avete qualche argomento, qualche idea eh, da proporre nei prossimi video, perché sicuramente è ben accolta e mh, cercheremo di fare dei video anche su quello che scrivete sui commenti. Quindi io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima. Ciao!